Adesso intervisteremo il dottor Riotti. Buonasera. Come cosa, è sembrato il corso? Il corso è abbastanza buono come, come mm -hmm. insegnante, era molto comprensibile, era molto diretto, il corso secondo me è stato bene. Quindi è stato facile seguirlo? Sì, sì, sì, è facile seguirlo. Okay. Anche se erano, come si dice, degli argomenti abbastanza <ride> ostici sì. però. L'ha resa abbastanza fruibile. Quindi l'ha trovato utile, gli ha dato emozioni S che rende... magari era Sempre utile. Partecipare ai corsi è sempre utile. Poi io, so quello io sono, faccio gli RSP in Al Palazzo, per cui capisco che danno fastidio. Cioè, come giustamente diceva Paolo, Paolo, bisogna cercare, io cerco sempre di trovare il metodo per rendere. Un corso di formazione, non una, una cosa obbligatoria, ma un una cosa piacevole, so che deve lasciare qualche cosina, ecco, io, non fa, io non li faccio formali, quando faccio la formazione faccio sempre uno scambio di idee fra, fra di noi ecco, fra colleghi. Se no magari va, le persone si annoiano. Si annoiano, specie, specie perché, tante volte si è costretti a fare anche che eh, continuano il pomeriggio, il pomeriggio è sempre tracci, eh, una piccola annoiazione per tutti, ecco, per chi lo fa eh, e per chi lo segue. Ed è come ha conosciuto i corsi organizzati dalla Tecnobacca? Guarda, io l'ho conosciuto casualmente perché ha di il buon omaggio all'amministrazione, e l'amministrazione me l'ha girato per me come SPP, per cui ho detto, sì, vediamo ricordo, un attimino di che cosa si tratta. E pensa che vi piacerebbe partecipare a dei nuovi corsi qualora ce ne fossero? Sicuramente cui... sì, sicuramente sì, anche se... Eh, Visto che per gli impianti sono, sono <ride> arrivato quasi alla fine della mia carriera, fortunatamente o sfortunatamente, non lo so. Poi vediamo un seguito, qualche cosa del le... extra. Ma ehm, lei, il dottor Cirillo, l'ha conosciuto oggi? Quindi per la prima volta? Claro, l'ho suona... conosciuto oggi per la prima volta. Cioè, però, io... però è una, una faccia che in qualche maniera l'avevo già vista da qualche forse parte. A colonia o a moda, non so se mai c'è stato, non lo so, però è una faccia che... Non, non lo non ha mai visitato comunque il sito internet, ho letto no. qualche suo articolo. No, no Assolutamente, perché se io, io, ho seguito tutto un po per lui, se io, io, ho seguito anche <ride> le e, <ride> e noi abbiamo fatto ultimamente la gara per le per altre carpe nuove, abbiamo fatto la gara per eh, la manutenzione. Uh -huh. e, che sì. purtroppo nel mio volume non è riesato per motivi e mangiare altri di offerta. Ok, quindi in, in totale comunque senti di poter consigliare sì. questo corso ad altri collaboratori? Sì. sicuramente sì. Va benissimo, sì. grazie.